Qual è la novità principale della puntata? Lascio dire a te, poi andiamo da Stefano. no? Ce, ce ne sono diverse. Eh beh, iniziamo da una. Il... o Le vuoi mettere tutte insieme eh, sul tavolo? no, la la ho ho no, no. Le peschiamo? Io ne pesco una, vai. Ne la prima. Pesca ne una. Vai, qua, I nostri vai. prodotti. Oh no, <ride> o andiamo da Stefano? Andiamo dai nostri prodotti. Ho Facciamo la carta bianca a te. Dai, carta potrei... bianca a me. Carta bianca Stefano a me. se no tra i due litiganti il terzo gode ma insomma dai no. vai stavi dicendo No carta bianca a me perché ehm, insomma sì. parlo di questa novità poi voglio lasciare ampio spazio a Stefano perché ha tantissime analisi Sì. Uh, novità è la uh, prima volta che noi come team di public distribution cioè il team che si occupa di creare i prodotti e di listarli direttamente sul mercato quindi senza passare dalla fase di collocamento e sottoscrizioni Abbiamo creato, quindi realizzato e quotato sul mercato Sedex ed EuroTLX, i due segmenti uh -huh. appunto di borsa italiana, dei prodotti cash collect 100% protetti in euro e in dollari. Come funzionano? Sono prodotti, eh, Manuela, che hanno una maturity a dicembre 2027, eh, sono 14 per la settezza. Sono ogni ISIN ha un sottostante differente, sono single stock eh, italiane e eh, anche europee, come dicevo prevedono un livello di protezione totale del capitale investito a scadenza mm -hmm. e la possibilità, de, eh, la possibilità di incassare dei premi semestrali. Che possono andare da un minimo dell'1,90 fino a un massimo del 3% semestrali okay. quindi per noi è un'innovazione di prodotto speriamo ovviamente che questo sia colto con interesse dalla clientela e, e diciamo diventa alla fine dei conti un po' un competitor di quello che è il bond che ricordiamo è un prodotto che certo. a scadenza rimborsa il nominale diciamo che questo prodotto portato a scadenza rimborsa totalmente quello che è il capitale investito ora qual è l'altro elemento insomma eh, secondo me interessante al momento è che questi prodotti quotano tutti sotto pari quindi chi dovesse acquistarlo avrebbe la possibilità di incassare anche un potenziale extra rendimento dettato dal fatto che eh, appunto lo acquisterebbe a 96 95 insomma dipende un po dal sottostante e avrebbe un riborso a 100 a scadenza più okay. eventualmente incasserebbe le cedole che sono delle cedole condizionate ai livelli di pagamento e casi in cui sussistono le condizioni. Quindi, secondo me, è un prodotto utile in questi momenti di incertezza eh, e, e di magari potenziale instabilità. Ovviamente, Parliamo prima delle, come dire, delle decisioni ad hoc no? esatto. che si prendono, ovviamente. In questo caso, eh, sai il rapporto rischio-rendimento è più sbilanciato sulla protezione, quindi meno sul rendimento. sono certo. cioè, prodotti che rendono di meno. Eh, rispetto a prodotti più aggressivi, però, ovviamente prevedono una protezione maggiore del capitale investito, cioè, o meglio, protezione totale del capitale totale. investito: totale esatto, infatti, se io più, cioè più che maggiore, sì, insomma, stavo, esatto. stavo dicendo. Poi giustamente hai rettificato anche tu. Allora, andiamo da Stefano adesso. Questa, quindi, prima, Stefano. Novità. prima novità, ne peschiamo un'altra, eh, cioè, quella novità è importantissima. Allora, Stefano, ma cosa mi fai fare? Vedi, mi devo sempre inventare qualcosa. Lanciamo da la Stefano. Allora, la, la palla, Stefano, tu di cosa ci vuoi parlare? Io, eh, pur condividendo l'interesse per un prodotto dove il capitale viene garantito, vi presento eh, la, la sua nemesi, il suo contrapposto, cioè un prodotto dove il capitale non solo non è garantito, ma c'è anche ovviamente la possibilità eh, di non prendere il bonus. E quindi parliamo di un bonus cap eh, su un titolo che io ho già trattato almeno un paio di volte nelle trasmissioni che è Telecom Italia. Molto particolare questo prodotto molto aggressivo il trader lo ameranno di sicuro che è DE000 sì? HB9 HB y di Bologna scusami Stefano sì, sì. HB9 Hb Hb sì. di Bologna 9 YN di Napoli A di Ancona 3 ok eccolo qua. Di quelli, eccolo qua eccolo qua ah, questo è, è bellino ne il... abbiamo parlato tante volte con Stefano abbiamo parlato eh, eh. quando abbiamo, abbiamo cominciato a parlarne quando era poco al di sopra degli 85 86 quindi adesso è a 107 66 ma questa dimostrazione che un certificato non è che è interessante in un solo momento della sua vita ma anche nei mesi a seguire può essere molto interessante perché è molto interessante per un trader con un approccio non conservativo visto che qui il bonus eh, lo ricordo è vincolato a una barriera se la barriera viene toccata durante la vita del prodotto ovviamente il bonus non verrà pagato a scadenza ma replicherà il prodotto la persona del titolo perché qui abbiamo un sottostante che è Telecom molto volatile certo. sui scudi come si dice in questo periodo perché c'è voce di OPA di gestione della, della rete di gestione del dismembramento della società tutte voci che tengono in grande interesse il titolo uh -huh. che è sceso uh -huh. molto da inizio anno in certi momenti perdeva dire il 55% da inizio anno questo non va mai male su prodotti come questo perché qui parliamo di un prodotto con una barriera molto profonda 0,1182 quindi abbiamo circa il 45% il 44-6% di distanza dei prezzi attuali e un rendimento del bonus del 25,69% che il bonus è a 135 con una scadenza il 15 settembre 2023 7 mesi esatto. di sofferenza era diciamo un 45% di barriera e su Telecom non è eh, diciamo, eh, così rassicurante perché l'abbiamo visto che li ha persi da inizio anno questi, questi valori. Tuttavia, l'interesse sul titolo è molto grande e il titolo è considerato da, da molti investitori, eh, da molti report, eh, estremamente sottovalutato. Questo non vuol dire nulla, per gli, per gli operatori di borsa di lungo corso sanno che i titoli possono essere sottovalutati per molto periodo nel mercato, perché il mercato premia anche altre logiche di futura redditività, di riscrittura e via discorrendo, però quota ben sotto i propri mezzi propri, Telecom, quindi eh, immaginarlo a un calo del 40 50 in 7 mesi, tutto è possibile ovviamente, però questa è una scommessa che è interessante, è un trading interessante che io ho fatto certo, l'ho fatto personalmente perché è molto molto interessante senti con è che soddisfazione lo dice Stefano e ha detto no. anche come estrema soddisfazione sette mesi di, eh, certo. di, di passione sì. insomma. ma perché, ma perché sì. mi racconta una cosa di questo, sì. prodotto. questo prodotto è adatto anche a un trading eh, di acquisto e vendita pensate quando il titolo eh, questo, questo prodotto qui ha fatto là, la bella cavalcata bel movimento da 85 circa a 110 ha avuto un bel movimento poi da 110 se ne tornato circa a 100, 101 e adesso a 107 eh, va, mh, si muove molto bene col titolo è molto, è molto interessante da seguire anche per un vestitore che volesse solo comprendere come funziona un tipo di prodotto del genere e qui c'è il vantaggio che ogni giorno che passa ecco il prodotto diventa sempre mm. più ovviamente interessante a parità di prezzo perché qui noi stiamo di fatto eh, comprando del tempo che viene distrutto okay, mano ok certo passa. Questa è la prima logica insomma, di prodotto molto aggressivo. È esattamente l'opposto di un cash collect con la protezione della, della barriera. Questo cosa vuol dire? Che può trovare il proprio posto in un portafoglio che vuole un po' bilanciare il rischio. Esatto. Una, mettere un po' più di rischio insomma, nel portafoglio. E' un booster per il rendimento, diciamo. Sì, beh, chiaramente, certo. Ma eh, adesso andiamo, presentiamo, credo, un altro prodotto però eh, il terzo elemento che pesco da, dal mazzo di oggi è che eh, se non ho capito male, potrei anche sbagliarmi perché Riccardo mi dà degli input prima di andare in Velocco. diretta, ma non entra nel dettaglio perché vuole che anche per me siano tutte sorprese ed è giusto così Stefano, tu hai una tua rubrica no? nella quale mh, come dire, evidenzi effettivamente tutto quello che stiamo cercando di uh, dire oggi, giusto? Ci sono la, tanti anni che... La posso far stato vedere? Stato... Mi dai il permesso? Eh no, magari c'è il copyright, poi sai no. Va bene, scherzo, vai, vai, racconta, eccola qua. Sì, sono tanti anni che faccio questa rubrica dove vengono spiegate eh, in peritura memoria le mie vergogne operative, ma in realtà ce ne sono poche per fortuna, e dove io eh, diciamo analizzo un po' lo scenario di, di mercato e presento delle idee di trading, di trading che poi vanno combinate, ognuno col proprio approccio a rischio. Nella, Diciamo, eh, nella, nella uh, rubrica di queste uh, quest ultime giornate che io ho appena pubblicato, si impongo una, un dilemma, no? se brucia meglio eh, un ciocco esatto. uh, da 25 kg o, o lo stesso ciocco diviso in 12 parti. Eh, Infatti tu fuori... dici, riflessione tra filosofia e numeri, cioè una domanda un po' marzulliana effettivamente. La verità è che un ciocco da 25 kg nella stufa non ci entra, e quindi la domanda ah No, questo io non lo vedi. Io non, non andavo eh, ecco. proprio sul pratico. La risposta è sempre quella più pratica. Mh. Questa cosa qui la portiamo nei mercati finanziari perché l'investitore certo. continuamente si pone delle domande alle quali non c'è non c'è risposta, come diceva giustamente Riccardo, nessuno sa cosa ci aspetta nel 2023, come ne nessuno sapeva cosa sarebbe successo nel 2022, ma il compito del di è porsi le giuste domande che passano eh, certo. per una gestione del rischio, più che per una massimizzazione del, del profitto, quindi benvenga nel cash collect a protezione totale. Ok, allora andiamo a presentare un altro prodotto? Assolutamente sì, questa volta parliamo di, ovviamente, io, io martello sempre su questo titolo che è uno dei miei preferiti eh, tecnicamente parlando Banca Intesa quindi Monoscap DE000 HB di Bologna 68 U70 aspetta 000 HB di Bologna 68 eh, esatto sì U70 perfetto lo vediamo subito ok allora Banca Intesa ci ha dato grandissime soddisfazioni durante l'ultimo hanno la tesi operativa, che abbiamo sempre condiviso sia nella rubrica che nelle varie trasmissioni, è che gli storni sono occasioni di acquisto su questo titolo e anche su altri titoli bancari, come Unicredit, DPM e via discorrendo ma in particolare eh, su banca intesa perché ogni volta che c'è un aumento ovviamente dei tassi la redditività di banca intesa aumenta e ce ne accorgeremo nel prossimo trimestre il mercato nel prossimo trimestre butterà fuori dati su banca intesa migliori delle aspettative e poi il titolo alimenterà un po la crescita questa cosa nell'ultimo anno è stata proprio perfetta come strategia quindi per chi non vuole investire direttamente nel titolo ho tirato fuori questo bonus cap su uh, Banca Intesa che è abbastanza interessante perché ha una scadenza non troppo lunga, 14-12-2023. Una barriera a 1-31-60, quindi è molto profonda, sono uh -huh. 37 percentuali. E un rendimento del 13,5%, che è maggiore di quanto stacca in dividendi il titolo, che all'incirca è, all è nell'ordine dell'8% attuale con questi prezzi. Quindi è un'alternativa interessante. Come, come prodotto che verosimilmente non raggiungerà 1,31,60 okay. salvo cataclismi incredibili. Quindi questo prodotto è A sua volta, se vogliamo, l'antitesi di rischio del, del precedente, anche se secondo me sono tutti e due prodotti che non hanno un rischio particolarmente elevato, ma eh, nel primo caso parliamo di un titolo che comunque ha dei problemi di analisi fondamentale, nel secondo teletro. caso di un titolo che invece con la crescita dei tassi nominalmente ha un utile in crescita, è già stato di quasi 4 miliardi per quest'anno, Ricordiamo che Banca Intesa capitalizza circa 32-33 miliardi di euro, quindi eh, capite bene che se l'utile dovesse passare da 4 a 6 miliardi di euro. <ride> Eh evidentemente certo. questo titolo sarà negli scudi l'anno prossimo quindi vale la pena seguirlo per questo scudi e l'hashtag dell'anno prossimo eh certo già so. volte. Eh sì. <ride> va bene, ok eh, che facciamo? Hai qualche altra sorpresa o andiamo con un altro prodotto? no, andiamo con l'ultimo andiamo con, con ah, prodotti, ah, vabbè, chiedo, diamo grande sarà... spazio a Stefano perché sono de davvero delle belle sì, chicche sì, sì, assolutamente insomma, ah, eh, terzo prodotto, vai Stefano allora, terzo prodotto, non vi presento più il bonus cap che sono i prodotti più eh, più aggressivi perché ovviamente ricordiamolo la barriera si tocca in qualsiasi momento e distrugge il bonus, ma qui parliamo di un top bonus, quindi prodotto meno rischioso perché ha una barriera okay. che va validata sulla scadenza. Allora vi do l'isin che è DE 000 h di Hotel B di Bologna 68 U S5. Ok, eccolo qua. Eh, Vedete, possibile. poi è semplicissimo, anche voi potete cercare tutto sul sito investimenti.unicredit.it, intanto vediamo questo top bonus su Leonardo. Allora, eh, anche questo, questo prodotto, eh, lo si vede già dal prezzo, è un prodotto avaro, perché si compra sotto al valore di collocamento, 97,27 in questo momento, ma la cosa interessante qual è di questo prodotto? Che a differenza... Del precedente la barriera non è così profonda, ma questo ce lo possiamo permettere perché è un top bonus. Quindi qui abbiamo una barriera sì profonda ma non profondissima 5,8760 che è pari a un 25% di distanza e un rendimento simile a quello del titolo precedente, quindi un 13,5% uh -huh. circa annualizzato. La scadenza è a un anno 15 12 2 Interessante questo titolo. È interessante perché Leonardo, anche in questo caso un titolo che è sceso abbastanza dopo aver avuto certo. una, una prima parte dell'anno, è in ripresa, sta creando una grandissima accumulazione tecnica, eh, il, diciamo, il suo supporto importante sui 7 euro... E quindi è molto distante dalle quotazioni attuali, ma è molto probabile che Leonardo inneschi dei movimenti rialzisti durante il corso del 2023, quindi vederlo a 5,87 diventa improbabile, quindi okay. un prodotto molto interessante, lato investimento anche questo. Eccolo qua, lo rivediamo, guardate eh, il codice ASIN è questo selezionato, poi insomma lo trovate facilmente sul sito, Vabbè, vogliamo fare un commento generale Riccardo su questi, eh, beh, beh, sì. Stefano è stato bravo, dai, forse perché sì. Natale ha fatto l'esempio di eh, prodotti un po' più rischiosi senza esagerare, sì. l'ha detto lui stesso, cioè comunque in cui eh, si mette in portafoglio anche un prodotto che comunque a fronte di un rischio maggiore dà un maggiore rendimento, questo è assolutamente chiaro, però ha chiuso con un, invece un prodotto un po' più Calma e tranquillo, esatto. Sì, sì. Così da accontentar tutti, Prego, no, Sono tre prodotti sicuramente molto interessanti e molto belli. Il primo, quello di Telecom Italia. Su Telecom Italia, ne abbiamo parlato diverse volte. Ha tutta una storia dietro, insomma. Ed è sicuramente un prodotto molto interessante, soprattutto considerando quelle che possono essere le vicissitudini, eh, diciamo lato rete ah, certo, quindi, aziendali. Esatto, insomma, aziendali. Certo. Quindi, sicuramente è un prodotto molto bello che mi piace ha una barriera molto profonda maturity corta quindi scade a settembre 2023 quindi sicuramente è un prodotto bello aggressivino diciamo sì, che mi piace dai. gli altri due sicuramente intesa hanno una sua storia diciamo tutto sommato fondamentalmente di Vabbè. titolo stabile buona, comunque, impostazio buona impostazione, impostazione anche pronto. in quel caso barriera molto profonda e quindi anche in anche questo caso un prodotto reattivo al mercato perché i bonus cap sono entrambi reattivi al mercato quindi da consultare entrambi il terzo quello su leonardo Che eh... ha avuto una storia diversa durante l'anno proprio per quello che ricorda stefano sappiamo insomma il titolo che ha beneficiato brutto dirlo del clima della, situazione, dell è certo, esatto. della situazione geopolitica prodotto con una maturity leggermente più lunga perché in questo caso scade a dicembre 2023 quindi eh, un po' più lungo rispetto ai precedenti però ha una barriera che viene osservata esclusivamente a scadenza cosiddetta barriera europea quindi anche in questo caso diciamo una scelta che mi piace eh, mi piace appunto questa analisi di, dei tre prodotti noi ne abbiamo già parlato hanno profili rischio rendimento e relatività al mercato leggermente differenti quindi sicuramente promossi tutti e tre